Un minuto di silenzio per ricordare Barbara Capovani, la psichiatra aggredita ed uccisa a Pisa da un ex paziente. Anche ad Arezzo i colleghi, come tutti gli operatori dei dipartimenti di salute mentale, hanno sospeso ogni attività per renderle omaggio, ma anche per chiedere più tutele. Quello che è avvenuto è comunque un episodio che in ogni modo ci dovrà, Portare a un cambiamento perché, non soltanto in salute mentale, ma al pronto soccorso, nei vari reparti all'interno dell'ospedale, assistiamo a queste situazioni drammatiche di aggressione al personale sanitario dopo un'annata che è stata quella del Covid, in cui venivamo descritti come eroi, ora gli eroi forse non ci sono mai stati perché ognuno di noi ha portato avanti il proprio lavoro eh, come sempre nel modo migliore che riesce a farlo, eh, però siamo tornati molto indietro e queste situazioni insomma, ci toccano profondamente insomma, nella nostra quotidianità, insomma, ci insomma, fanno... Eh, porre tante domande anche sul senso del nostro stare qui in quotidiano e nella trincea dei servizi. Al di là eh, del, eh, del clamore di oggi, domani probabilmente nessuno più ne parlerà, mentre ci ritroveremo in situazioni difficili il più delle volte da soli.